Allora, oggi ci troviamo in compagnia della signora Bice, la mamma di Giuseppe Vultaggio, il titolare dell'agriturismo Vultaggio. Ci racconterà la sua esperienza e un qualche aneddoto della sua vita. In breve vogliamo sapere un po' un racconto della sua infanzia e di alcuni momenti legati alla vita di campagna che faceva da, da bambina. Allora, io sono nata e cresciuta in campagna, in una piccola azienda agricola, essendo mio padre anche lui una, un imprenditore agricolo. Figlia unica, quindi seguivo sempre mio padre perché sentivo la mancanza del figlio maschio. E, sì, ricordo quando ero piccola, col, col Calesse uscivamo, oppure passava la no, il mulo e, e soprattutto ricordo che ce ne andavamo a caccia insieme e, ed erano episodi bellissimi perché io avevo un legame particolare con mio papà, essendo ribadisco, figlia unica. E poi giustamente sono andata a scuola, ho sempre amato e seguito la campagna nei periodi della raccolta dell'olivo in particolare io l'ho amata sempre molto e allora si faceva a mano con 20 operai era tutto manuale ed era molto bello perché erano gente che veniva tutti gli anni quindi in un certo senso mi hanno vista crescere e tuttora i figli e i figli magari ci incontriamo e siamo rimasta contenta di amicizia poi giustamente sono cresciuta, sono andata a scuola, mi sono diplomata e avevo intrapreso un'altra attività di insegnante. Però nel carnevale del, 2000, del 1968, a una festa organizzata a casa, perché allora le sale erano vietate a noi ragazzi di, di buona famiglia, cosiddette. e allora si organizzava questa festa a casa, venne questo ragazzo. Ci siamo conosciuti in questa festa di carnavale e qualche mese dopo ci siamo fidanzati. Allora c'era il fidanzamento ufficiale, ci siamo conosciuti così un pochino, tra l'altro lontani parenti, quindi le famiglie si conoscevano. Un anno dopo ci siamo sposati. Io ho lasciato l'attività di insegnante e abbiamo intrapreso insieme questa attività di imprenditori agricoli. Allora iniziarono i trattori, erano già iniziati i trattori e queste cose, io essendo cresciuta con mio padre, quindi amato molto la vita fuori, all'aperto, mi sono attivata molto nell'azienda agricola e abbiamo creato un'azienda agricola all'Avanguardia in cui avevamo i primi tendoni, abbiamo fatto per esempio le prime spalliere, e, e, ovviamente di uva si intende, giusto? E, e io imparai pure che io, che guidavo la macchina da quando avevo 7 anni, imparai pure a guidare i trattori e quindi spesso con mio marito, operato di lavoro anche in altri posti tipo cooperative e cose del genere, con i ragazzini ce ne andavamo nelle le campagne: allora si disimpertavano gli alberi, gli ulivi, i vigneti oppure a raccogliere la frutta, le arance. Abbiamo un agrumetto bellissimo che io ancora ricordo, era era il sostentamento della nostra famiglia, noi riuscivamo a, a mantenere la famiglia con questo giardino che era bellissimo, un agrometro sempre all'avanguardia, con le migliori marche, con i limoni, poi ci fu l'avvento delle serre insomma siamo cresciuti con una bellissima azienda agricola, abbiamo creato collaborando sempre insieme e prendendo le decisioni importanti sempre così, giustamente era un po' più lontano da casa, uscivo quasi non meno di 5 6 giorni alla settimana, la mattina presto oppure un po' più tardi, avevo la fortuna di avere una suocera che stava con me oppure i miei genitori che andavano a prendere i bambini a scuola, quant'altro, arrivai al punto che gli prendemmo la macchina che allora non venivano a casa a scuola a, a pigliarla, almeno a noi no, da noi no, e quindi veniva una macchina con un signore che io conoscevo e li portava a scuola quando io ero proprio... Quindi è stato, è stato molto impegnativo fare una mamma lavoratrice, comunque? Certo, è stato impegnativo, anche poi spesso tornavo la sera, ma i ragazzi erano molto intraprendenti, amavano anche loro molto la campagna, quindi spesso, a fine settimana, ce ne venivamo in campagna e, e loro... Dicevano che avevano il parco giochi, ma erano solo delle rocce o delle pietre che, che allora, insomma, si divertivano così. Allora non c'era la paura delle persone che vengono, di quello che può succedere, quindi scorazzavano per i campi e magari venivano i nostri amici, parenti con i ragazzi. Era, la vita era diversa, era, secondo me molto più semplice e meno in apprezzione. Noi mamme di allora, i miei figli andavano a scuola a piedi, appena furono più grandi cieli, non c'era il problema di andarli a prendere e lasciare, venivano con i loro amici e quindi insomma questo percorso è cresciuto. Intanto i ragazzi sono cresciuti in fretta e uno ha seguito l'università, Mio figlio Giuseppe ha deciso per l'agriturismo, allora era un'innovazione perché è stato il primo agriturismo del Comune di Trapani. Spesso la gente quando sentiva questo discorso diceva che cos'è agriturismo? Tutti ci aspettavamo che lui facesse l'università, perché era anche piuttosto bravino a scuola, quindi fu un impatto un po' difficile da superare. Però con la sua caparbia età, con il nostro appoggio, sempre incondizionatamente, e con il suo grande lavoro, e con l'aiuto di tutti i suoi amici, perché mio figlio, Giuseppe, aveva un mare di amici e tuttora credo che sia così lo aiutarono, lo aiutarono un po' tutti, un pochino perché lo volevano bene, un pochino perché era una cosa nuova quindi tutti ci si confrontava che cos'è, cosa possiamo fare così nacque l'agriturismo. nacque l'agridulismo in cui il primo giorno che ancora mi emoziona alle 3 del pomeriggio mio figlio con un altro suo amico vanno in cucina per preparare il primo pranzo per gli ospiti. Avevamo inaugurato la domenica, il lunedì eravamo chiuse e il martedì lui, e mio marito mi disse: ma che fanno? Cucinano, ma chi pensi che debba venire qua? Quella sera facevo le prime 30 persone, certo erano amici e parenti, però per me è ancora una grossa emozione. Da lì si partì. Avanti tutta, noi, io mi stabilì in cucina, poco dopo arrivò questo chef che è ancora oggi qua è una persona bellissima che noi amiamo tanto, che fa parte per me della famiglia, e quasi un altro figlio. E facemmo questo percorso di crescita, di... ricordo che i primi giorni anche il eh, nostro chef era giovanissimo, quindi noi aveva tantissima esperienza in vari piatti, io mi studiai tante engecopedie, tanti libri, io, a me piaceva molto cucinare e cominciamo a sperimentare e mio marito faceva il degustatore se il piatto piaceva a lui lo mettevamo in menù se a lui non piaceva cercavamo di migliorarlo di cambiarlo di aggiustarlo questa vita è durata tanti anni mio figlio è, stato, è cresciuto tantissimo perché è stata noi abbiamo l'azienda agricola quindi i nostri prodotti sono eccellenti oggi abbiamo anche il biologico signore ci è il dati e oggi sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto, di quello che è stato la nascita, la crescita. Io oggi non sono più presente perché gli anni passano, però il mio cuore è sempre qua. Quindi possiamo dire orgoglio di mamma, imprenditrice allora e orgoglio di mamma che guarda il futuro dell'agriturismo d'oltaggio. Dell in questo momento un po' difficile, ci preoccupa molto anche per il futuro dei ragazzi, di, di quello che può essere noi Speriamo bene. Mia mamma fin da quando io ero piccolo ha sempre lavorato in azienda con papà, nella nostra azienda agricola. Il, la sua passione era principalmente l'agrumeto. L'agrumeto, eh, me lo dice ancora ora, era suo, era il suo mondo, era, era come i suoi cuccioletti. Eh, conosceva tutti gli alberi, conosceva l'albero che faceva il frutto più saporito quello che faceva più piccoli, eh, quello che maturava prima quello che maturava dopo una, questo è frutto di passione, non solo di lavoro e questa cosa me l'ha sempre trasmessa, infatti io ho sempre grande rispetto per il nostro agrumeto. Eh, ma con mamma si lavorava col trattore anche Facevamo delle concimazioni, dico lei alla guida, io sul carrello, eh, quindi era una, un agricoltore modello. Per quel periodo eh, sicuramente era abbastanza strano: avere una donna sul trattore, eh, ma la mamma era, era una donna di, di polso. E questa passione oltre per, per, per il suo lavoro l'aveva anche in cucina ed è stata la cosa che mi ha trasmesso fortemente, ma non solo la passione per la cucina, ma la passione per l'attenzione alle materie prime. Se lei deve fare la pasta con nero di seppia, per dirne una perché non c'è niente con l'azienda agricola, eh, lei deve scegliersi le seppie perché se non sono come dice lei, se non le tocca, non le fa la pasta con, con nero di seppia. Ma questo vale per tutte le, le materie prime che noi produciamo in azienda. Su quella era più semplice perché... Le nostre materie prime le abbiamo sempre raccolte fresche e genuine dal, dal nostro orto dai nostri alberi, quindi era più semplice come, come realtà. Però questa, quest amore per eh, la semplicità, ma il gusto e l'attenzione me l'ha sempre trasmesso. E Con questo voglio augurare a, a una buona festa della mamma, e a mia madre e a tutte le mamme e alla mamma dei miei figli.